Dove nacque Giuseppe Garibaldi? Giuseppe Garibaldi nacque a Nizza e morì a Caprera, un'isola, un arcipelago di isole che si trova in Sardegna. Ciao, ai prossimi video. Vi aspetto.